Ok, allora oggi come, come da programma eh, proseguiamo, andiamo avanti eh, con il tema dei file, no? quindi dobbiamo diciamo così, passare un po', andare un po' oltre no? rispetto alle cose di base che abbiamo visto ieri e cercare di capire un po' i vari metodi eh, che abbiamo per gestire i file. Eh, le, le basi essenzialmente sono quelle che abbiamo visto ieri, essenzialmente tutto si basa no? sull'esistenza sull di questo oggetto di tipo file che noi otteniamo con Open, e attraverso questo oggetto possiamo avere varie operazioni, vari metodi per poter leggere o scrivere no, il contenuto del file a eh, seconda che l'abbiamo aperto in lettura o in scrittura. Ehm, I due metodi che abbiamo visto ieri, cioè i primi due se più semplici, sono read Readline, no, che leggeva una eh, linea, la prossima linea di testo dal file, eh, partendo da... Ehm, dalla posizione attuale del cursore, il cursore immaginario, diciamo così, presente all'interno del file, eh, leggeva l'intera linea fino al carattere di fine linea compreso, abbiamo già visto che il fatto che questo carattere fosse compreso ci dava qualche piccolo grattacapo. L'altro metodo che abbiamo visto è il metodo write, che invece eh, scrive eh, una stringa sul file eh, se poi questa stringa contiene il carattere di a capo allora questo carattere di a capo verrà inserito nel file se non lo contiene non verrà inserito nel file quindi non fa nessuna elaborazione particolare eh, col metodo of write noi possiamo scrivere un'intera riga nel file potremmo anche scrivere solamente un carattere una parte della riga il metodo write assolutamente non interessa non ha il concetto di linea o di riga del file è semplicemente le stringhe che vengono aggiunte via via al contenuto del file mm. queste sono due operazioni di base eh, e poi ovviamente costruendo su queste si possono eh, diciamo così, costruire del, del, del, dei comportamenti più, più ampi, no? più complessi. Eh, ad esempio, eh, qui un esempio molto semplice, se dovessimo elaborare sempre nostro, la, nostra, la nostra solita filastrocca uh, di Mary e la pecorella, eh, se la dovessimo elaborare eh, per parole, no? Eh, noi sappiamo che ReadLine legge una riga ma questa riga contiene 1, 2, 3, 4, 5 parole, eh, quale, come possiamo fare ad esempio a generare una parola per ogni riga? Allora qui ho messo dei punti interrogativi ma eh, capiamo che non sono punti interrogativi molto complessi perché operazioni del tipo eh, ho una stringa e dividi questa stringa nelle parole che la compongono lo sappiamo già fare, lo sa lo è un esercizio che facevamo lavorando con le liste e con le stringhe. no? Quindi si tratta di mettere insieme ciò che sappiamo con i file e ciò che sappiamo eh, con l'elaborazione di liste e di stringhe eh, per poter diciamo così, arrivare a quello che ci serve in questo momento. Mm. Ehm, okay. Questo ci vogliamo un esempio, adesso poi lo risolveremo, ci metteremo un attimo, ma... Ehm, un esempio no, di tipi diversi di elaborazione di un file di testo. No? Quando io devo leggere i contenuti di un file di testo, eh, i tre modi principali in cui posso analizzarlo è una linea per volta, e questo già lo sappiamo fare. Lo sappiamo fare usando ReadLine, vedremo tornati in un metodo decisamente più semplice. Eh, una parola per volta, boh, non sappiamo fare, dobbiamo impararlo. Eh, un carattere per volta, anche questo dobbiamo eh, diciamo così imparare come si fa no? perché per ora ReadLine ci, ci dà l'intera linea ma sono della linea ci interessa solamente il primo carattere poi ovviamente ci interesserà il secondo poi ovviamente ci interesserà il terzo eh, dovrò in qualche modo eh, riuscire no? a convincere Python a non leggere l'intera riga e non far avanzare il cursore di un'intera riga ma magari solamente di un carattere fino alla posizione del carattere successivo mm. um. Come facciamo? Beh, dobbiamo combinare le, i metodi che lavorano sui file con i metodi che lavorano con le stringhe. Mm? Eh, ad esempio, lavorare una parola per volta, questo in qualche modo lo sappiamo già fare, dicevamo, eh, perché noi avevamo già conosciuto eh, il nostro amico Split che eh, pre, data una stringa era in grado di dividerla nelle sue sottostringhe composte, eh, diciamo separate dal carattere separatore di nostra scelta, ad esempio, uno spazio. Mm? Eh, quindi eh, elaborare un file una parola per volta significa di fatto prendere una linea e poi dividerla con split non c'è un metodo diretto in, chiamo, che lavora sul file che faccia questa operazione, ce la facciamo noi così come anche le operazioni eh, le, diciamo di, di gestione del carattere di fine linea no? il nostro famoso barra n e noi abbiamo eh, strip eh, che già conoscevamo che rimuove i caratteri iniziali e finali eh, di una stringa quindi se vogliamo toglierci dai piedi eh, I caratteri in, di, di spaziatura in eccesso rispetto a una, a una linea retta dal file, possiamo usare questa funzione che già conosciamo. Quindi si tratta semplicemente di combinare no, in un pattern eh, così un pochino ricorrente eh, quelle che sono le, le, le funzioni di base che già conosciamo. Ehm, dicevo eh, un attimo fa che l'input per linee per nell'input per linee che noi già conosciamo, no, usando, usando la readline eh, ne esiste una versione semplificata che useremo parecchio eh, in cui il file eh, ricordate che noi avevamo detto che una lista è un contenitore una sequenza una stringa anch'essa è una sequenza un range anch'essa è una sequenza e tutto ciò che è una sequenza può essere iterato con istruzioni tipo for for in ecco, sorpresa anche il file è una sequenza può essere visto come una sequenza quindi Python ci presenta l'oggetto file anche lui come se fosse un, un contenitore, un contenitore sequenziale, e quindi possiamo usare la sintassi for in per iterare su un file. E lo vediamo come una sequenza di linee, un contenitore di linee, o di righe, che dir si vogliano. Quindi ad ogni iterazione eh, io vado a estrarre dal file la prossima linea. Sotto forma ovviamente questa sarà sicuramente una stringa. Okay? Non può essere altro. E quindi un'istruzione del tipo for line in file, eh, oggetto file eh, mi crea un ciclo in cui ad ogni giro alla stringa line viene associata la riga successiva del file stesso. È un po' come se fosse la read line sottintesa, in un certo senso. no? E il ciclo for si accorge da solo quando la sequenza è finita. Quindi quando il file di fatto è finito, quando sono arrivato alla fine dell'ultima eh, riga. Quindi il ciclo che abbiamo fatto ieri, che adesso non, non abbiamo perso perché è rimasto qua, mary.readline eccetera eccetera, lo potremmo tranquillamente riscrivere con la sintassi del for. Quindi potremmo, fatemelo scrivere subito qua sotto, eh, for riga in, eh, si chiamava, il file si chiamava mary, due punti, e poi qua facciamo le operazioni solite che dovevamo fare eh, su, su questa riga. Quindi io qua copio qua sotto le istruzioni. Eh, so, eh, per, per pulizia io preferisco solo cambiare il nome di questa variabile perché preferisco non toccare la variabile di controllo del ciclo. No? Una volta che imposto un ciclo for preferisco che la variabile che controllo... No, non capiterebbe nulla perché sem semplicemente... Eh, andrei a modificare la riga che ho appena retta però mh, cioè, mi dà una certa preoccupazione modificare una variabile di un ciclo perché questa variabile serve anche per gestire il ciclo non capita nulla ma per chiarezza mia diciamo così la chiamiamo la riga modificata e così siamo tranquilli eh, e ovviamente la, le modifiche che dovevamo fare ieri al no? solito metto in maiuscolo prendo i primi 10 caratteri eccetera, eccetera e poi stampo questa riga modificata è una, se vogliamo, non è un obbligo, una, una, una, una precisazione in più no, per distinguere quello che è la riga che avanza da sola rispetto alle variabili che mi costruisco per il mio programma. Allora se io commentassi tutta questa parte e eh, vorrassimo rieseguire questo programma con questa seconda parte, notate innanzitutto che non dobbiamo ovviamente il readline veniva fatto all'inizio e poi doveva essere fatto ad ogni singola iterazione qui non c'è nulla di tutto ciò la istruzione readline è stata scomparsa perché è implicita dentro questa iterazione for in che lavora su una sequenza di tipo file. Allora, se provassi a eseguire questo signore il programma finisce e lui mi creava il file mary2 che è ovviamente è identico a prima. Quindi quando noi abbiamo un ciclo while basato su una read line, molto spesso lo possiamo eh, convertire in un ciclo for più semplice con tutti i vantaggi e i svantaggi. No? Ormai li conosciamo, il vantaggio è che è più compatto, è più semplice, devo scrivere le istruzioni, eh, lo svantaggio è che la condizione no, di, di, di iterazione è, è sempre ehm, la fine del file. Mentre io, se invece, se invece mi scrivo il mio ciclo while, la condizione può essere anche più complicata, qualora avessi bisogno di una condizione più complessa, in cui magari devo fermarmi prima, eccetera, eccetera. Ehm, la R strip di cui state parlando nella chat ci serve? Ci serve perché elimina il carattere di fine linea. Okay? Ehm, il ciclo for non, si comporta esattamente come la read line, quindi ad ogni riga che ho letto. Eh, ogni riga contiene anche essa il carattere di fine linea così come la read line non ha cambiato nulla quindi se questo carattere di fine linea mi dà fastidio lo devo eliminare ad esempio con la restritt così come già facevamo prima vedete che il corpo del ciclo non è cambiato per nulla ovviamente qua devo usare riga e non riga modificata perché è la riga che ho appena letto dal file la prendo, elimino il fine linea me lo salvo in questa riga modificata converto in maiuscolo e strago i primi 10 eccetera eccetera Ok, eh, potrei ovviamente far tutto su una riga sola, eh, su una linea sola, eh, riga modificata, uguale riga.rstrip.upper parentesi 10, parentesi 2.10, cioè, non è... ho fatto su più righe solamente perché ieri, ricordate, l'abbiamo fatto un pezzettino per volta per vedere i vari casi particolari. Eh, Mattia mi chiede dove sono i file, sì, allora, quando io faccio una open di un file, eh... Senza specificare una cartella, lui la cerca in automatico nella stessa cartella in cui abbiamo messo il file Python. E quindi di fatto potete creare o copiare un file direttamente dentro la stessa cartella in cui c'è il file. In realtà lui lo cerca nella cartella da cui avete fatto partire il programma, ma nel nostro caso facciamo partire il programma nella cartella in cui si trova il programma stesso. Quindi per, per, per semplicità, per ora, mettiamo tutto nella stessa cartella sia i programmi sia i file su cui lavoriamo. Eh, quindi questa è la scorciatoia di cui vi parlavo, è eh, abbastanza utile. Eh, attenzione che non è un for normale, nel senso che il file non è una sequenza normale. Se io, scrive, se io avessi una lista ok? e se scrivessi due volte eh, che so, for v in lista, faccio qualcosa e poi subito sotto for v in lista, due punti, e faccio altre cose, non dà nessun problema, no? perché la, il primo ciclo for eh, ehm, naviga attraverso tutta la lista e quindi dentro il corpo del ciclo ho un elemento per volta verrà, no, eh, verrà considerato e subito dopo rifaccio un altro ciclo che riconsidera gli stessi elementi di nuovo una seconda volta. Non mi dà nessun problema. Ok? Eh, il secondo ciclo ricomincia la lista da capo ecco con i file non si può ricominciare il file da capo quindi una volta che ho fatto un for di questo tipo eh, non, devo, non posso scusate, eh, ripetere questo stesso ciclo una seconda volta se lo ripeto mi trovo il file già svuotato in pratica no? eh, e quindi volendo devo chiudere e riaprire il file fare close e open di nuovo se voglio iterare di nuovo su questo file Uh, il file, come dicevamo prima, è una cosa che una volta letta è consumata, no? è andata per sempre, quindi non posso tornare indietro, non posso riprendere, a meno di non riaprire o usare altri comandi che posizionano uh, la, il cursore all'interno del file, ma che cerchiamo di evitare. Quindi l'unica particolarità è questa, attenzione che una volta lo possiamo fare oppure dobbiamo aprire il file ogni volta che lo vogliamo rileggere da capo. Ehm um... Ad esempio, se noi avessimo un file che contiene una parola per riga, vabbè, questo qui l'abbiamo già, eh, già visto più volte negli esempi, l'unico eh, dettaglio era, eh, qui a questo punto c'è la definizione, abbiamo ricordato la definizione di rstrip, eh, che eh, è una variante delle funzioni strip. No? Le funzioni strip ce ne sono tre, la strip semplice, quella con la r davanti e quella con la l davanti, la strip cancella gli spazi davanti e dietro a sinistra e a destra, la r strip cancella solamente gli spazi a destra e la l strip cancella solamente gli spazi a sinistra. In particolare la r strip ci, ci torna utile no? per eliminare tutti gli spazi, compreso il barra n finale. Mm. Eh, qui c'è la definizione, se vogliamo, esatta, se vogliamo. No? E qui c'è il riassunto eh, di, di che cosa fanno queste funzioncine che ci servono di fatto per ripulire un po' il testo letto dal file quando quando l'abbiamo appena letto e prima di elaborarlo, quindi togliere caratteri eventualmente che, che non ci servono. Okay? Ehm, vabbè, qui ci sono i soliti esempi che, di cui abbiamo già visto con, nostro, eh, con la nostra pecorella. Torniamo alla, alla domanda iniziale, no? quindi abbiamo visto, eh, oltre che readline si può anche tirare un file con il for, ma lì lavoriamo sempre a righe. E se invece volessimo lavorare a parole, quindi l'esempio di prima, eh, vogliamo... Eh, leggere le singole parole da questo file di testo. Quindi supponiamo che il file contenga la solita poesia e noi vogliamo stampare le parole, ad esempio a video, qua ci chiede l'esercizio, una per riga, una per volta. Allora non esiste un metodo read parola da file, non ce lo possiamo inventare, e allora dobbiamo per forza lavorare per righe e poi dividere le singole righe. E, eh, ovviamente avremo due cicli, giustamente come dice Andrea, eh, un ciclo più esterno no? che, che eh, lavora, abbiamo il file con più righe, quindi avremo un ciclo che sia il ciclo while read line o che ci sia il ciclo eh, for in file, eh, deve passare dalla prima riga, alla seconda, la seconda, alla terza e così via, e poi quando sono su una riga ovviamente dovrò eh, separare le singole parole e poi stamparle una per una, una per riga, ok? Eh, proviamo a modificare il nostro programmino vediamo cosa ci viene fuori adesso prendo un file, eh, faccio un file nuovo così non mescoliamo le due l'elaborazione per riga e l'elaborazione per parola chiamiamola Mary questo si chiama leggi Mary chiamiamola parole Mary anzi meglio Mary per parole sembra quasi un titolo di un film parole. ok eh, allora abbiamo detto eh, stampa, una per riga, a video, una per riga, le parole del testo della fila strocca. Quindi abbiamo eh, solita eh, a questo punto cominciamo a scrivere cose un po' meglio. No? Cominciamo a strutturare un po' di più il programma come al solito. Quindi il file name sarà, lo metto in una costante così se lo dovessi cambiare ce l'ho comodo ehm, e a questo punto poi in file Mary l'avevamo chiamato apro il file name in lettura l'ho aperto e adesso devo leggere posso ad esempio leggerlo con un ciclo for ogni, una riga per volta allora quello che posso fare è ehm, dividere noi lo sappiamo già, il metodo split. Dividere la riga eh, con lo split, ricordiamoci la documentazione di split, cosa ci dice? Non è if ma in, scusate. E quindi poi la sintassi si arrabbiava. La funzione è sì. split ritorna una lista delle parole nella stringa, dove il separatore è la stringa che li delimita. Ok? Ehm... Il delimitatore è quello che voglio io, ma se non specifico, lo posso specificare come secondo parametro. Ma se non specifico nessun delimitatore, come ho scritto in questo caso, aperta e chiusa tonda, eh, split according to any white space. Quindi eh, taglia ovunque ci sia uno spazio bianco. White space è una parola unica che rappresenta spazio, tab e a capo, essenzialmente. No? Quindi è quello che ci serve: taglia dove ci sono gli spazi. E scarica, eh, scarta le eventuali stringhe vuote dal risultato cioè che vuol dire se ci sono tre, eh, tre spazi consecutivi eh, lui non, non prende tre separatori e con delle stringhe vuote in mezzo ma le, le, le ignora questo solamente se non ho i specificati del mitratore. se invece specificassi il delimitatore, allora lui prenderebbe anche delle stringhe vuote eh, come mh, se ci fossero due delimitatori consecutivi l'esempio ma lo vedremo se avessero due virgole di fila eh, che volessimo fare uno split sulla virgola è giusto che tra una virgola e l'altra ci accorgiamo che ci sia una stringa vuota c'è cioè un dato eventualmente mancante Ok? quindi in questo caso la di posso dividere la riga magari se vogliamo prima eh, rimuoviamo eh, il, il, il, la capo finale quindi prendo la riga rimuovo gli spazi in fondo e la divido nelle singole parole che la compongono e quindi questo mi restituisce una lista di stringhe, parole è una lista. E questa lista la posso poi stampare, chiaramente iterandoci sopra, parola in parole, due punti, print di parola. Quindi, itero il file per ottenere una riga. Per ogni riga la elaboro, la estraggo, la analizzo, la divido, in questo caso la divido in una lista, e poi itero sulla lista per, eh, per stampare gli elementi di quella lista. Queste sono tutte le parole della prima riga. Poi, finito questo for, tornerò su, passerò alla seconda riga e stamperò tutte le parole della seconda riga, e così via iterando. Mm? Eh, alla fine di tutto, ovviamente, non ci dobbiamo dimenticare di chiudere la povera Mary, mm? il file. Ok, vediamo se funziona. Ecco qua il nostro output, eh, lunghetto lunghetto, perché il file non conteneva solamente le prime due righe, ma conteneva eh, tutta la filastrocca. Quindi va avanti. Cosa succede qui? Allora, notiamo due dettagli, che poi decidiamo se ci piacciono o no, se ci va bene o no. Il primo dettaglio è che qua c'erano delle righe bianche, ogni, delle righe vuote ogni tanto, per separare una strofa dall'altra nell'output non c'è nessuna riga vuota è giusto o non è giusto perché soprattutto è successo così è successo così perché quando io chiaramente quando c'è una riga vuota non viene ignorata nella lettura del file quando c'è una riga vuota la mia variabile riga conterrà un, un unico barra n e quindi questa iterazione viene svolta bisogna capire che cosa fa parole allora io per capirlo magari andrei in debug così vediamo, intanto è la riga vuota sappiamo che è la quinta non dobbiamo perderci troppo tempo andrei in debug per vedere che cosa succede allora apriamo il file prima riga prima riga è, la sappiamo Mary meriel lamb barra n ce l'abbiamo e quando faccio lo split dello strip della riga, ottengo la variabile parole che contiene appunto queste Mary, had, a little lamb. 5 parole. Vabbè, le stampo. 1, 2, 3, 4, 5. Passo alla seconda riga. No, quindi nulla di, nulla di nuovo. qua in teoria fa quello che volevamo facesse. Seconda riga adesso. Riga vale dove è finito. Riga vale qua. Little lamb, little lamb, barra n. Faccio lo strip, faccio lo split e ottengo le parole che sono little lamb, little lamb qua sotto. E quindi stamperò quattro volte. Una, due, tre, quattro e torno su. E vado avanti così. Abbiamo un po' di pazienza ancora per la terza riga e per la quarta riga. Eh. Ok. Adesso dovremmo essere sulla riga colpevole, cioè quella vuota, e vediamo che cosa succede. Eseguo il for e quindi leggo la riga e dentro riga, come mi aspettavo, la, riga, la stringa riga contiene solamente il carattere di fine linea. carattere di fine linea che verrà, poveretto, ucciso da strip e poi eh, la, il metodo split si troverà di fronte a una stringa vuota. Allora, lo split di una stringa vuota che cosa dà come risultato? Dà come risultato una lista vuota. Lo vediamo qua. Lista contiene zero elementi. Che ha senso perché se ci chiediamo quali sono le parole presenti in una riga vuota, non c'è nessuna, sono zero parole. Per fortuna... Tutto ha funzionato, non ha dato nessuna eccezione, la split di una stringa vuota non si è arrabbiata, non ha dato errore, altrimenti avremmo dovuto controllarlo prima, non ci avevamo pensato, per fortuna è andata bene e in automatico queste funzioni hanno fatto casualmente la cosa che a noi andava bene, no? altrimenti avremmo dovuto pensarci e gestire come caso particolare le eventuali righe vuote, no? le eventuali righe che non contenevano dei caratteri che non fossero spazi. Quindi in questo caso se la nostra lista è una lista vuota, questo for non viene eseguito neppure una volta. Quindi questo for viene eseguito zero volte e infatti quando vado avanti cerco di entrare nel for, semplicemente passo l'iterazione successiva alla quinta riga, che è diciamo così, la prima riga del secondo verso. Okay? Quindi questo è il motivo per cui eh, non, eh, non ci sono... Tolgo il breakpoint, finisco l'esecuzione non ci sono queste righe vuote tra eh, una strofa e l'altra perché essendo che io stampo una parola per riga e eh, in una riga vuota non estraggo nessuna parola questa ovviamente non compare no, nell'output questa è la prima eh, osservazione facciamolo di nuovo girare qua nella finestra sotto così è un pochino più grande la seconda osservazione è eh... Ma allora, qui dipende, Andrea dice, ma no, mettiamoci una, una riga vuota. Beh, questo dipende dall'interpretazione del testo. No? Eh, il testo mi dice, stampami l'elenco delle parole di cui è composta la, la, la poesia, e la filastrocca. E non mi dice, separa queste parole ogni volta che finisce una strofa con qualche tipo di separatore con una riga vuota. Il testo non me lo chiede, a me piace di più questa soluzione che, diciamo così, puramente stampa l'elenco delle parole senza pensarci. C'è però ancora un dettaglio che non è perfetto perché eh, ad esempio Mary è una parola, Lamb è una parola, ma Lamb virgola a casa mia non è una parola eh, perché è una parola che contiene anche un pezzo di punteggiatura. Quindi dovremo fare attenzione quando stampiamo la singola parola di depurarla da eventuale punteggiatura che ci sia eh, all'inizio o alla fine della parola stessa in questo caso per questa, per questa poesia direi che l'unico fastidio che ci può essere sono le virgole terminali, però potrebbe esserci anche un punto, potrebbe esserci anche un punto e virgola, non in questo file ma in generale potrebbe esserci. E allora io quando stampo questa parola non dovrò stampare la parola stessa ma magari... Eh, cancello da destra la punteggiatura che potrebbe essere virgola punto punto e virgola due punti o, altri, o gli altri simboli di punteggiatura che ci immaginiamo ci possono essere quindi anche qua ho una prima ripulitura della riga e poi una seconda ripulitura delle singole parole che ho estratto eh, e quindi andiamo avanti proviamo a eseguirlo con questo e ovviamente, torniamo alla prima riga: questa eh, sé, se settima, ottava parola. Adesso non, non riesco a contare al volo. Eh, era una lamb con la virgola. Questa virgola l'abbiamo tolta, ovviamente, con l'R strip. Un attimo prima di stamparla, mm? ehm... Alessia mi chiede se non esiste una funzione come pop per le liste per rimuovere. Eh, allora posso. Dipende di cosa, di cosa stai parlando. Parole è una lista e quindi posso eventualmente rimuovere dalla lista, ma le stringhe intere. Invece la singola parola, essendo una stringa, ricordiamoci sempre, una stringa è immutabile, quindi non posso aggiungere o togliere caratteri da una stringa, eh, devo eh, semplicemente eh, crearne una nuova alla quale sono stati ad esempio rimossi questi caratteri. Fai attenzione che non dobbiamo sempre togliere l'ultimo carattere, perché ci sono molte parole in cui la virgola non c'è. Quindi non dobbiamo indiscriminatamente togliere l'ultimo carattere. Dobbiamo scrivere il codice che se l'ultimo carattere non è una lettera, allora lo tolgo. Qualcuno potrebbe dire, sì sì, va bene, lo so, lo so fare, perché posso dire che while eh, parola di meno 1 eh, is upper, is alpha, scusa, not, allora... Parola uguale parola due punti meno 1. Lo riconoscete questo codice. Eh, parola di meno 1 è l'ultimo carattere. Vedo se è una lettera alfabetica. Se non è una lettera alfabetica, allora sostituisco alla parola, tutta la parola, tranne l'ultimo carattere. Quindi un range dal primo carattere, compreso 0, all'ultimo carattere escluso. E itero finché ci sono caratteri che non sono alfabetici in coda alla stringa. Questo, se vogliamo, lo possiamo fare. No? Per, eh, qui, tra la riga 9 e la riga 10, potremmo scrivere questo piccolo ciclo while. In realtà la funzione rstrip fa già praticamente questo lavoro. E quindi in questo caso eh, uso rstrip perché mi ricordavo che esisteva e quindi ho usato quella. Altrimenti avrei potuto ripulire la stringa togliendo uno a uno i caratteri che mi davano fastidio in, in coda forse c'era un punto interrogativo nel testo se lo dite voi ci credo ma ci credo di più se lo vedo non mi pare che ci fosse si sì, c'è so punto interrogativo e l'ho già tolto perché non c'è qua ecco qua si sì, è vero quindi Va tolto anche il punto interrogativo che giustamente ci eravamo dimenticati. Una soluzione come quella sotto che rimuove qualunque cosa che non sia un, un carattere alfabetico è sicuramente più robusta, no? perché funziona sempre senza dover andare a cercare i caratteri, mentre la strip, poverina, ha bisogno dell'elenco specifico dei caratteri da rimuovere. Uh, It viene considerato una parola, buona domanda. Uh, se riteniamo che venga uh, considerato una singola parola, va bene così. Se invece vogliamo spezzarlo in due parole, eh, potremmo a sua volta prendere questa parola e fare uno split di questa parola sul carattere separatore apostrofo. Quindi, ad esempio, andiamo, andiamo in console, così non modifichiamo il programma. Se io avessi la parola che è it's, adesso qui scrivere it's dentro le parentesi ovviamente, così, ok, it's, io potrei fare un parola.split sul, sul carattere di apostrofo. E allora avrei it e s. È chiaro che it is dovrei poi farlo come caso particolare. Uh, se io invece uh, avessi una parola mh, come il nostro lamb e provassi a fare lo split sull'apostrofo, perché devo a, uh, immaginarmi un metodo che funzioni sia quando c'è l'apostrofo che quando non c'è ovviamente, allora mi dà uh, un, solamente un elemento perché quando faccio lo split su un separatore questo separatore non c'è, mi istituisce una lista che contiene un solo elemento e questo elemento guarda caso è la lista di partenza, eh, scusate, è la stringa di partenza. Eh, quindi se vogliamo possiamo qua, eh, quando ho spezzato la parola in parole, a sua volta spezzarla in frammenti separati da apostrofo e stamparli uno a uno, quindi a questo punto avrei un ciclo in più ancora annidato dentro questi, se ci interessa lo possiamo fare. Farlo come it is, come ha suggerito Suavo, diventa gestire una serie di casi particolari, non banali, perché a volte l'apostrofo s significa has anziché is, e quindi non vorrei cimentarmi in questo casino. Però ovviamente qua dipende dalle specifiche di ciò che volevamo fare e diciamo, della precisione in cui vogliamo ottenere il risultato. Okay? Ma da qui in poi, come vi siete accorti, dalla riga 7 in avanti, stiamo ragionando su liste e stringhe. cioè il fatto che fosse in un file sta roba qua quasi non ci interessa più ok una volta che abbiamo fatto l'rstrip per togliere il barra N e sappiamo che e tra l'altro è molto più comodo che non dover immaginate dove scrivere per testare il programma più volte scrivere a mano la, la, la fila strocca no? usando l'istruzione input come facciamo finora la leggo da un file e quindi riesco a avere no, diciamo così, tutto l'input pronto ogni volta ok quello che abbiamo ottenuto ovviamente abbiamo convertito no? una singola riga del file che è una singola stringa in un array di più stringhe ma questo è il nostro amico split che già conoscevamo che fa questo lavoro essenzialmente eh, beh, qui è il stesso codice che noi abbiamo appena scritto quindi eh, ricordiamoci questo, tra l'altro esiste un metodo che forse non avevamo mai usato, eh, in questo caso può essere comodo, uh, split lines, che è di fatto una sorta di split, dove mentre split separa sugli spazi, oppure split separa sul separatore che gli dico io, può esserci la split lines che separa sugli a capo, quindi se io avessi una stringa che contiene tante, tante righe messe insieme, separate da a capo, split line me la separa in una lista, di stringhe in cui ciascuna stringa corrisponde a una, eh, una singola riga. Vediamo tra un attimo come possiamo ottenere questo tipo di, di, di stringona che contiene magari più righe del file insieme. Vabbè, qui ci sono un po' gli esempi di split, ma questi già le conoscevamo dal capitolo sulle liste. Questa è eh, la lettura per righe, oppure lettura per righe con un po' di complicazioni per ottenere le singole parole, per spezzare le singole parole. Avevamo anche detto che c'è la possibilità di leggere per singoli caratteri. Allora, per singoli caratteri diciamo, voglio leggere ad esempio un carattere per volta da un file. Ho due modi. O leggo una riga per volta e poi una volta che ho questa riga, essa sarà una stringa e quindi vado a prendere uno per volta i caratteri della stringa e faccio ciò che ci devo fare. Oppure, anziché il metodo readLine, uso il metodo read che riceve un argomento che gli indica il numero di caratteri da leggere. Quindi una frase lunga per dire se scrivo read di 1 mi dà un carattere, se scrivo read di 2 mi dà due caratteri. Il prossimo carattere, i prossimi due caratteri. Qui continua a funzionare sempre il meccanismo del cursore, quindi ogni volta che leggo qualcosa mi viene restituito, lo posso elaborare, poi questo, il cursore va avanti e quindi da lì leggerò poi no, i dati successivi. La read si comporta in modo simile alla read readline nel senso che quando arriva alla fine del file mi darà una stringa vuota se io faccio read di un carattere ricordiamoci che ogni tanto questo carattere che leggo sarà un carattere di fine linea, sarà un barra N normalmente sarà la M maiuscola di Mary la A minuscola di Mary, la R minuscola di Mary eccetera eccetera, lo spazio eccetera eccetera e dopo la B di Lamb sulla prima riga ci sarà un barra N quindi ad ogni iterazione prendo un singolo carattere questo carattere compresi gli spazi complesi gli a capo, sono caratteri come tutti gli altri, vengono trattati come caratteri come tutti gli altri. Quindi se uno mi dice, solo conta quante sono le lettere maiuscole all'interno di questa poesia, o, il, o gli apostrofi, eh beh, il modo potrei usare, leggo un carattere, faccio un ciclo in cui ad ogni iterazione considero un carattere solo, senza dover lavorare, leggere la riga e poi iterare all'interno dei caratteri della riga. Quindi il RD1 ci può servire in quei casi e alla fine lo useremo con uno schema molto simile a quello del read line, cioè leggo il primo finché non ho trovato la fine del file, leggo il successivo e qua in mezzo faccio l'elaborazione che voglio. La differenza appunto read line mi dà una stringa che contiene una riga intera, read mi dà una stringa che contiene per definizione un carattere solo, oppure nessun carattere se sono arrivato alla fine del file. Uh, se scrivo Massimiliano mi chiede se scrivo prima read di 3 e poi read line conclude la riga e non la rilegge da capo continua a valere la regola no? che in cui se io una riga in cui ho letto uno per volta oppure in una read di 3 i primi tre caratteri li ho già letti se faccio read line da questo punto mi prenderà da qua fino al fine linea non si torna mai indietro. Uno, se con read ho letto un carattere, successivamente facendo una readline, quel carattere non è, è già stato letto, quindi la readline non me lo leggerà. Non me lo leggerà più. Um, ok. Un altro tipo di formattazione dei file che ci possiamo trovare sono file eh, che contengono diversi campi sulla stessa riga. Eh, noi finora abbiamo fatto l'esempio della, della filastrocca di Mary, oppure un file che conteneva unicamente numeri, no? un numero per riga, sono due esempi semplici. Però molto spesso abbiamo dei, dei file che contengono dei dati con una struttura eh, dove è finito? Ne prendo uno di esempi di quelli che abbiamo visto ieri, eh, ad esempio, questo, no? questo file è un file che contiene eh, tre colonne in un certo senso. Uh, un numero il nome di una nazione e adesso non, non mi ricordo più che cosa rappresentassero questi, questi numeri in dollari, se era il prodotto interno lordo oppure qualcosa di questo genere quindi sono file in cui uh, ogni riga è composta da diversi campi mm? oppure, uh, dunque quest'altro qui sui comuni italiani più complicato in cui ogni riga è composta da parecchi campi in questo caso sono separati da punto e virgola c'è un primo campo 01 che se andiamo a vedere la prima riga mi dà la leggenda che è il codice della regione poi c'è il campo Il secondo campo che è il codice dell'unità territoriale eccetera eccetera poi qui ci sarà il nome del comune il nome della regione il nome della provincia e un po' di dati di questo genere no? queste sono informazioni che arrivano dall'Istat in pratica eh, sui, sui comuni italiani. Allora, ogni riga è una riga. Se io faccio una read line, la leggo tranquillamente, ma questa riga contiene tanti campi che hanno dei significati diversi. Tra l'altro ogni riga conterrà quasi sempre lo stesso numero di campi. Se è un file, diciamo così, un file di testo che rappresenta una struttura tabellare, di fatto una tabella, una grossa tabella in cui i singoli campi sono separati, le colonne della tabella sono separati da un carattere particolare, in questo caso un punto e virgola, eh, in quell'altro caso era una serie di spazi, eccetera. E molti, molti dati sono, sono presenti in questo modo, se voi ci fate caso... Questo formato dei comuni italiani è molto simile a quello che potete ottenere se prendete un file in Excel e lo salvate in formato CSV. Eh, CSV è un formato che sta proprio per comma separated variables, cioè variabili separate da virgola. E molti dati eh, sono così, si trovano in giro in questo, in questo tipo di formato. Allora, come facciamo? Eh beh, eh, anche qua ci ingegniamo col solito meccanismo del leggo una riga e poi faccio lo split eh, dei campi sulla riga. Con la differenza che questo, questi vari campi della riga non saranno eh, tutti uguali come le parole, ma ognuno avrà un suo significato. Eh, proviamo a leggere, ad esempio, questo failone qui. No? con i comuni italiani e vediamo ad esempio di stampare l'elenco di tutti i comuni italiani, ok? Io devo solamente correggere perché nel copia e incolla la riga è andata a capo e non dovrebbe, quindi le intestazioni di riga devono essere solo sulla riga 1, ok? Fate questa piccola correzione, quindi immaginiamo di avere questo file a disposizione, se avete scaricato lo zip che avevo messo ieri, ve lo trovate lì dentro, fate questa... Le prime tre righe, la correzione che ho fatto adesso, cioè le, unitele in una. E proviamo a fare un programmino che legga, che stampi l'elenco dei comuni italiani. O anche solo, mi dica quanti sono, ma stampiamoli, dai, e poi li contiamo. Ok? Allora, il nostro programmino, elenco comuni. Ehm, quindi stampa l'elenco dei comuni italiani. li prendo da un nome, da un file che si sarà elenco comuni, non punto file, scusate, comuni italiani.txt, ok? E quindi posso iniziare un in file uguale open file name virgola read, apro il file, lo chiudo. Cerco di ricordarmi subito di chiuderlo, perché se no sono sicuro che me li dimentico. E poi posso leggere una riga per volta dal file. For riga in, in file. Leggo una riga per volta dal file e ciascuna riga poi la divido nei suoi campi. Campi uguale Riga, punto, split. E lo split lo faccio sul carattere separatore che in questo caso per questo file specifico è un punto e virgola eh? vedete che qua questi eh, vari campi sono separati da un punto e virgola quindi io otterrò ogni volta ad ogni iterazione una lista che contiene la posizione 0, il primo campo nella posizione 1, il secondo campo nella posizione 2, il terzo campo, eccetera eccetera eh, eventualmente possiamo Preventivamente a questo split eh, toglieci dai piedi il terminatore di riga, perché altrimenti su questo beh vediamolo, vediamolo in debug così capiamo meglio cosa stiamo facendo. Eh, e poi possiamo stampare. Print campi per ora. Hm? Io provo a fare un run di questo, mh, poi magari lo fermeremo perché sarà troppo lungo. Eh, ecco, cosa mi stampa? Mi stampa tutto. Adesso poi non c'è stato tutto, nella console non riesco ad andare indietro fino all'inizio, proprio perché ci sono troppi, troppi dati, la console a un certo punto eh, li butta via, dimentica quelli vecchi. Ehm, allora, dicevamo, proviamo ad andare in debug e vediamo cosa stiamo leggendo, cosa stiamo facendo per rendercene conto. Apro il file. Leggo la prima riga. Allora già qui vedo che c'è un problema perché la prima riga che leggo non contiene dei dati ma contiene le intestazioni. Cioè sulla prima riga ci sono queste intestazioni. di unità territoriale, bla bla bla. Mm. Ehm. E quindi in realtà nel mio programma lo dovrei, la dovrei saltare questa riga, non contiene dei dati veri. Poi faccio uno split, quindi mi devo ricordarmi, saltiamo la prima riga. Poi faccio lo split e ottengo questa campi che contiene i vari campi divisi. Eh, se io vado a vedere, ecco l'unico Il fastidio che ho è che l'ultimo di questi campi conterrà il barra n di fine riga. Perché ovviamente il barra n sta nella stringa, riga poi faccio uno split col punto e virgola eh, lo split divide dove ci sono i punti e virgola e alla fine l'ultima stringa si becca il fine linea perché nessuno l'ha tolto prima e la split ovviamente se sto facendo lavorare la split sul punto e virgola lei il, il, il, il carattere di fine linea lo considera come un carattere come tutti gli altri non va di sicuro a dividere anche sul fine linea ok? quindi sarebbe più pulito ehm prima rimuovere il barra n e poi, eh, poi fare lo split. Okay? Vediamolo sulla seconda riga, la seconda riga che contiene già un nome di un comune vero e proprio, anche qua sull'ultimo campo è diciamo così, sporcato, inquinato dal barra n. Allora, cerchiamo di correggere queste due piccole anomalie, poi ce n'è una terza. Eh, la prima è, rimuoviamo il, rimuoviamo il fine linea, quindi R strip, R strip prima di farlo split. E poi l'altra cosa che dobbiamo fare è non considerare la prima riga del file perché non contiene dei dati veri del comune. Quindi in questo caso come posso fare? Beh, eh, io posso fare in due modi. O leggo la prima riga del file e la butto via in file.readline. Leggi e scarta la prima riga. La leggo e non la memorizzo in nessuna variabile, chi se frega. Potrei scrivere rio uguale, ma intanto certo non la uso. Però la read line la faccio. E quindi la prima riga viene scartata. Quindi se eseguissi questo dovrebbe la prima volta che esegui la read line, che non fa nulla e non lo metto da nessuna parte. La prima volta che faccio l'iterazione del ciclo vedete che riga contiene già i dati sul primo comune. Quindi questo è il modo più veloce per scarca, scartare la prima riga. Ehm. Altri, altri modi. L'altro modo potrebbe essere quello di avere un flag. No? Quindi io scriverei, magari in altri casi diciamo così, più complessi ci può servire, io direi che la prima riga uguale true, quindi non faccio questa read line, so, mi metto un flag che dice sono sulla prima riga, allora se sono sulla prima riga, allora dico, faccio, rimetto il flag a falso, altrimenti faccio ciò che devo fare. No? Quindi questo ciclo for la prima volta che entra troverà prima a true perché l'ho appena messa a true qua sopra. Quindi entra in questa if, non fa nulla se non mettere prima a false perché oramai a questo punto non sono più sulla prima riga. E quindi tutte le altre iterazioni successive dalla seconda in avanti cadrò nel ramo else nel quale farò il lavoro che devo fare. Quindi queste sono... I due modi essenzialmente come vedete quello della redline è molto più diretto, questo invece è più generico, per saltare una certa serie di condizioni gioco con dei flag per far sì che mi dicano se, se sono o non sono nella condizione di leggere o elaborare la, la, la riga successiva. Ok? Um... Vabbè, sto guardando le, eh, i messaggi che avete nella chat ma eh, direi che non ci hai fatto neanche la foto nella parte sinistra dello schermo quindi diventa difficile capire se quel file era nella stessa cartella del file Python oppure no mm? um, ok c'è un altro problemino che però risolviamo a parte mm? che è rimasto nel nostro, eh, nel nostro programma per ora che era la gestione dei caratteri particolari, i caratteri accentati. Adesso qui l'avevamo visto perché ci capita che il primo comune nel file è Aglie, che contiene un accento, oppure c'è anche un altro qua, vedete, che i caratteri accentati non vengono fuori, non vengono interpretati correttamente nel nostro programma. Questo però non è un problema nostro, è un problema della codifica del file, che ho usato come esempio, che probabilmente non usa la codifica Unicode, ma usa una delle codifiche precedenti Unicode, eh, le tabelle asci estese, cosiddette, e quindi è un problema di come è stato salvato questo file. Quindi no, non dipende dal nostro programma, non ci possiamo fare nulla. Devo solo devo convertire quel file in modo che, ehm, che, che, che sia leggibile correttamente. Quindi per ora vi chiedo solo di ignorare il fatto che le lettere accentate vengano, eh, vengano male. Eh, e, e, e sistemiamo il file. Vediamo un attimo se, se per caso... No, non so se PyCharm so è in grado di, di, di capire questa conversione. Uh, no, UTF-8, file encoding. Dovrebbe essere un UTF8, salvo. No vabbè, questo è un sistema, è un sistema a parte, dai. è un solo un problema di formattazione del file. Non mi ricordo più dove l'ho scaricato quante volte l'ho rimaneggiato, quindi può darsi che ci sia un pasticcio lì. Ok. Um... A volte ci sono, come dice Andrea, due punti virgola consecutivi. Sì, e infatti c'è il campo vuoto corrispondente, c'è la stringa vuota corrispondente, perché eventualmente in quel, in quel caso, adesso non so quale sia il campo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'ottavo campo, eh, che cosa dovrebbe essere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, L'ottavo campo è questa cosiddetta denominazione in italiano e può darsi, oppure denominazione in altra lingua, ecco, denominazione in altra lingua non è detto che tutti i comuni abbiano una versione in altra lingua, sapete le, le, le, le, le città frontaliere possono avere più di un nome eh, nella lingua italiana e nella lingua, diciamo così, della regione autonoma. Quindi in questo caso... Quando è vuoto vuol dire che quella parola, quel dato non c'è, non è definito. Ok, ma noi ciò che volevamo fare era stampare l'elenco dei comuni, mm? abbiamo detto. Allora, eh, non vogliamo stampare tutta questa listona qua. Allora, l'elenco dei comuni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il nome del comune è il sesto. Eh? È il sesto campo, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, è il sesto campo. E quindi sarà l'indice eh, 5. Quindi non voglio stampare tutti i campi, ma solamente campi di 5, ad esempio. Campi, il quinto campo della stringa, della, scusate, della lista. Se faccio così mi stamperà solo i nomi dei comuni stessi. Sempre con quei problemi Unicode sono sempre rognosi ok quindi in questo caso avevamo un file che conteneva dei dati strutturati lo possiamo eh, tranquillamente eh, gestire noi abbiamo stampato eh, gestire con le liste no? noi abbiamo stampato un campo che era un campo di tipo stringa in realtà se volessimo stampare altri campi no? ad esempio eh, cosa possiamo prendere come Vabbè, ci sono dei campi numerici, ad esempio, no? il codice regione. Ovviamente, eh, campi di 0 sarà una stringa, quindi, se volessi gestire questo codice numerico, dovrò convertirlo in intero, farò un int di, di questa stringa. Il, questo eh, 0, 1, 2, 1, 2, 3, Il quarto campo, anche questo è un campo numerico e che per qualche motivo contiene degli spazi. Quindi se io volessi convertirlo e usarlo lo, lo ripulirei, lo convertirei probabilmente eh, sotto forma di intero facendo un int a questo punto vengono anche buttati via gli spazi prima e dopo. Il codice di avviamento postale, credo che sia questo, no non è questo, è un altro codice scusate, no, quindi niente. questo è un codice eh, numerico su sei cifre, un in colce interno no? Il di avvento postale non c'è in, in questa tabella però vedete che ci sono alcuni campi di tipo stringa, altri campi di tipo numerico e quando io li, li leggo con la split, la split non guarda in faccia nessuno e fa semplicemente tante stringhe. ma se dovessi poi elaborarli ecco magari eh, li convertirei un'altra cosa che posso fare che nessuno mi vieta quando io leggo queste informazioni è di memorizzare di memorizzarmi da qualche parte perché in questo caso ho preso questi comuni italiani e li ho stampati ma io avrei anche potuto costruirmi una mia lista dei comuni come lista vuota e aggiungerlo append, no, append all'interno di questa lista e così poi dopo che ho finito di leggere il file posso tranquillamente stampare i comuni, la lista la differenza è che mentre prima elaboro una riga la leggo e subito devo farci qualcosa ad esempio la stampo qui in questo caso ho letto una riga analizzo i campi estraggo le informazioni che mi serve da quella riga e me la salvo in una struttura dati in questo caso questi comuni interna mia che poi sopravvive anche dopo la chiusura del file e quindi poi ho questi comuni Ovviamente, qua stamperò la stessa cosa, semplicemente me la stampa come lista eh, anziché come, come un comune per riga. E poi su questa struttura dati ci posso fare ciò che voglio, no? Posso trovare più lungo, più corto, eh, mettere, in questo caso mettere in ordine alfabetico, perché non lo sono, sembrano in ordine alfabetico, ma sono in realtà divisi per regione e poi all'interno della regione in ordine alfabetico. No? E quindi posso fare un sort. Eh, e lavorarci tranquillamente, anche in un ordine diverso dall'ordine con cui erano presenti nel file. Perché fino a quando io sono dentro questo ciclo for, sono obbligato a lavorare nell'ordine con cui trovo i dati nel file. Se devo lavorare in un ordine diverso, eh, sono obbligato a memorizzarmi i dati da qualche parte e poi riusarli dopo. Quindi avremo sempre una scelta. Quando abbiamo a che fare con dei file, una scelta a monte. Leggo il file, mi memorizzo i dati e poi ci lavoro? e quindi mi costruirò delle liste che contengono parte dei dati del file, oppure leggo il file e mentre leggo lavoro riesco a fare tutto ciò che devo fare, e quindi alla fine della lettura del file ho già fatto tutto, ma non mi è rimasto niente, non ho, non ho avuto bisogno di memorizzare nulla. Non tutti gli esercizi si possono fare nei due modi, eh, però in, in molti casi eh, è una... È una c'è questa alternativa, è una domanda che ci possiamo fare, che ci dobbiamo fare. Ok. Eh, okay. Allora, questo è il caso fortunato ovviamente, quello in cui i campi eh, presenti su una stessa riga sono delimitati con qualche carattere particolare. No? La virgola, il punto e virgola, i due punti, a volte la barra verticale, separano un campo dall'altro e quindi eh, analizzare i campi è facilissimo perché basta fare uno split sul, sul, sul separatore. Mm? Attenzione che lo spazio molte volte non va bene come carattere separatore perché lo spazio è frequente, guardate qua in United States, che compaia già dentro, dentro il nome di un campo, dentro il contenuto di un campo. Mm? Quindi eh, lo spazio va bene per separare parole ma se ho un contenuto più strutturato ho bisogno di un separatore che non, ven che non possa essere un carattere separatore che non possa essere confuso con i contenuti del file stesso, con i contenuti dei dati stessi. No? Per questo si cercano di usare virgole, punte, virgola e non gli spazi, perché altrimenti avrei una confusione qua e non saprei se United States sono due campi diversi o un campo unico con uno spazio al suo interno. Ecco, se il separatore è due punti, questo dubbio non c'è. Eh, poi io qua salterei una parte delle slide eh, dove sia le slide che il libro eh, vanno avanti in una lunga disquisizione su che cosa fare quando ho un file eh, ambiguo no? in questo caso, infatti quello abbiamo marcato come argomento avanzato eh, in, in questo caso qualcuno dotato di intelligenza inferiore alla media ha deciso che eh, questi dati dovevano essere separati con uno spazio senza accorgersi che uno spazio poteva far parte del nome stesso. E quindi qui si va avanti no, sul libro a, a cercare di capire come facciamo a analizzare un file di questo genere. No? E La faccio solo breve, un trucco possibile, ma che non è una soluzione generale, perché dipende dai casi, è di dire guarda che l'ultimo campo è un campo numerico e quindi posso iniziare a sganciare l'ultimo campo e poi processare il resto, come una cosa unica. Però funziona solamente se ho due campi al massimo e se... Quello di destra, ad esempio, uno di due, sicuramente non contiene spazi. In questo caso ho usato R-split, che è una split che parte da destra. No? E quindi di fatto quello che ha detto qua è prendi la riga, dividila in, eh, usando lo spazio come separatore partendo da destra e non partendo da sinistra e fermati quando hai trovato il primo elemento. Però qua si va avanti di caso in caso, con casi particolari. Eh, qui va qui fa vedere invece vado a cercare finché trovo delle cifre decimali allora sarà il campo finale eccetera eccetera no? ma questo come dicevo saltiamo questo argomento perché normalmente per fortuna non ci troviamo file di questo genere eh, altre cose questo è anche complicato no? se avessimo questo file come lo gestiamo sembra carino perché ha tre campi il problema è che eh, sono belli incolonati, sono belli da vedere no? eh, però se io lo splitto sullo spazio va bene perché il primo campo sarà questo il secondo campo sarà questo, il terzo sarà questo e poi dentro decido cosa farmi di questi numeri però ci sono degli spazi anche qua allora non posso fare uno split perché altrimenti in questa riga anziché darmi tre, tre campi me ne darebbe uno, due, tre, quattro, cinque e sei questo, questo file, infatti, non è un file separato da spazi. Eh? Eh, tra l'altro, poi ci sono. Non possiamo neanche dire: ah, vediamo tutte le sequenze di, di lettere, perché qua ci sono delle parentesi tonde. No? Eh, è un file incolonnato in cui i singoli campi hanno un'ampiezza fissa. Quindi il primo campo occupa i primi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caratteri. Sarà probabilmente i primi sei e poi c'è uno spazio che li separa. Poi il secondo campo occupa un certo numero di caratteri, che adesso poi proviamo a contare. Eh, c'è scritto qua sotto, 50 caratteri, no? facciamo mi dice la lunghezza della selezione, e poi l'ultimo campo occupa i restanti, guardate che fino a... qui ci sono tanti spazi che noi non li vedevamo prima, ma ci sono nel file, occupa i restanti 50 caratteri. Quindi in realtà questo file si, si, eh, si elaborerebbe in un modo diverso. Mentre l'elenco dei comuni lo elaboravo splittando sul, eh, sul nome, del, sul, sul, sul separatore due punti, qua dovrò splittare la riga contando le colonne. Proviamo a vederlo. Eh, questo qua si chiama Nazioni, stampa Nazioni. Ok. Allora, qui abbiamo eh, eh, leggi e analizza il file eh, si chiama raw data 2004.txt. Mm? Ok. Allora, file name uguale update in file uguale open file name in lettura in file.close questo file sì è vero, io l'ho aggiunto stamattina quindi non c'era in quelli della carta dello zip di ieri e ci sarà nello zip che metto oggi ovviamente aggiornato Ehm, ok, allora, solito meccanismo eh, while riga, scusate cioè for riga in, in file. A questo, punto, beh, a questo punto, facciamolo a mano. Ci sarà il numero, ci sarà il nome e ci sarà il valore. Chiamiamolo valore. E questi li otteniamo estraendo delle porzioni della stringa stessa. Quindi il numero, lo ottengo, riga, abbiamo detto che erano i primi, i primi sei caratteri, quindi due punti, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E questo lo converto in intero. Poi ho il secondo campo che è il nome della nazione, che sarà la riga che... Eh, che parte dal carattere e qui si sbaglia sempre perché sono 6 più uno spazio 7 dall'ottavo carattere l'ottavo carattere è quello di indice 7 lunga 50 7 più 50 fatemi fare l'addizione esplicita così sono sicuro di non sbagliare e poi avrò il valore, che è il, eh, la riga che va dal carattere, abbiamo detto, 7 più 50 fa 57, più c'è uno spazio, fa 58. Quindi dovrebbe essere dal 59 in poi, fino alla fine. Sì. Vediamo se è vero. Cosa abbiamo, cosa abbiamo prodotto allora a parte gli a capo e vari perché dobbiamo ancora ripulire queste cose eh, no direi che abbiamo sbagliato qualcosa perché non ho beccato il, il segno di dollaro infatti voi siete più attenti mi avete detto che andava, andava un 58 qua no, sì, ok sì. Mm? adesso Ovviamente questi dati, eh, qui ci sono degli spazi di troppo, qui ci sono degli a capo di troppo, a me questo già lo sapevamo, eh, quindi ad esempio il nome sarà questa riga a cui poi posso eh, strip, strippare gli spazi inutili e anche il valore, anche questo gli farò uno strip degli spazi inutili e della capo finale, che anche era inutile. Quindi rifacendo questo, eccoli qua. Numero, nome, valore. Il nome contiene degli spazi, al suo interno non mi dà problemi. Se poi volessi essere bravo eh, e volessi creare un altro file in cui questi dati sono più facili da leggere, potrei creare un file magari separato da non da virgole, attenzione perché le virgole sono qua dentro, non da parentesi, ma magari dal il simbolo dei due punti potrebbe andarci bene. Quindi ad esempio in questo caso potrei, adesso lo stampo a video, eh, però potrebbe essere numero, due punti nome, due punti valore, oh, mi stampa queste cose in un modo più strutturato, separate con due punti, Così per chi viene meno di me, per chi viene dopo di me, è più facile andare a leggere. Quindi questa cosa qua potrei creare un secondo file con i dati strutturati. Però continua a valere lo stesso ragionamento. Una volta che ho letto il file, il grosso del lavoro adesso è lavorare, è lavoro di stringhe. Alla fine è sempre lavoro di stringhe. No? Prendo, separo, analizzo, converto, eccetera. Eh, gli spazi interni non li strippa perché strip non lo fa. No, la funzione strip non cancella tutti gli spazi, se no faremo un replace di spazi con stringa vuota. Eh, la strip eh, elimina gli spazi leading and trailing, cioè quelli all'inizio e quelli alla fine, quelli introduttivi e quelli conclusivi. Quindi solo davanti e dietro, gli spazi in mezzo non vengono toccati. Si poteva anche fare separare il ai due punti, sì, sì solamente nel caso della print se invece avessi voluto fare una write eh, invece dovevo passare una stringa composta e quindi eh, compormela io in questo modo quindi ogni file che trovi diciamo così modo diverso che devi inventarti per riuscire a, a elaborarlo sulle slide c'è un altro esempio no? potrebbero esserci dei dati in cui eh, nazione e valore, nazione e valore sono divisi su più righe diverse no? anche questo è facile da leggere perché i campi sono ben separati ben separati da una capo però ovviamente con la read line non riesco a leggere tutti i campi ad esempio China e la sua non so se la popolazione, India e la sua popolazione Stati Uniti e la sua popolazione in unica read line dovrò fare una read line per la nazione e una read line per la popolazione quindi le righe pari la 0 la 2 la 4 la 6 saranno le nazioni le righe dispari la 1 la, la 3 la 5 la 7 saranno la popolazione e poi metto insieme i dati quindi in questo caso dovrò impostare il ciclo in un modo leggermente diverso ad esempio come in questo codice Leggo la prima riga. Lasciamo perdere il while diverso da, da vuoto perché sappiamo che è la fine del file. Ma leggo la prima riga e la memorizzo come country name, poi leggo una riga successiva e la memorizzo come population, e poi faccio ciò che devo fare con la popolazione col count, Insomma, stampo, le elaboro, le sommo, faccio la media. Qui dipende dall'operazione che mi è stata chiesto di fare, e poi l'ultima read line serve per leggere la riga successiva. E prepararsi alla, alla successiva iterazione, quindi alla successiva nazione quindi si vede che, <coughs> si vede che ad, ogni ciclo, ad ogni iterazione del ciclo while io faccio due read line, non una sola no? una per nazione e una per la popolazione quella per, per la popolazione è qui è questa quella per la nazione è la prima volta per la prima riga la faccio fuori e per le volte successive la faccio come ultima istruzione prima di ricominciare questo ormai è un pattern di programmazione che abbiamo già sfruttato milioni di volte quindi il for in non lo uso in questo caso perché è vero che leggo una riga per volta ma le righe, che siano pari o che siano dispari le devo trattare in modo diverso allora mi conviene fare un while in cui vado a leggere con una condizione mia ad ogni iterazione del while leggo due righe e non una potrebbero essere 3, potrebbero essere 4, eccetera. Quindi è tutto sommato semplice, meno semplice che un separatore tipo due punti su una sola riga, però da molti meno problemi, perché a questo punto la singola riga, il nome della nazione, può contenere spazi, può contenere virgole, può contenere due punti, può contenere qualunque cosa, perché tanto c'è il nostro caro amico fine linea che li separa, no? purché il nome di una nazione non contenga a sua volta il fine linea, ma per fortuna non le hanno ancora inventate queste cose. Marco mi chiede se esiste una funzione che conta quante righe ci sono in un file di testo. La risposta è no. Eh, nel senso che devi leggerle e contartele. Eh, in realtà lo possiamo fare in un'unica istruzione. E, e adesso vediamo come. No, ci sono anche delle, dei, degli altri metodi per leggere l'intero file in un'unica istruzione sola. Cioè adesso finora abbiamo fatto tanta attenzione a leggere solamente un pezzettino per volta e elaborare quel singolo pezzettino. Eh, questo entra nella logica di elaborazione del file. Voi Potete avere un file che magari è lungo 10 GB, perché contiene i dati di tutte le, le popolazioni, di tutti i paesini sparsi in tutto il mondo. E eh, ovviamente non vorrete che il vostro programma legga 10 GB in memoria e poi non ti sta nel computer, ti va in palla, eccetera. No? E quindi le, il file potrebbe essere potenzialmente molto grande e quindi noi cerchiamo di leggere solamente un pezzo per volta e memorizzarci solamente i dati che effettivamente ci servono. Quindi molte elaborazioni del file si cercano di fare senza mai leggere l'intero file in memoria. Però quando invece un file non è poi così grande come Mary, ha una pecorella, non è che sia questo file così enorme, eh, allora possiamo anche pensare di leggere l'intero file in un'unica chiamata in unica chiamata, ad esempio, della funzione read, che legge l'intero file in un'unica stringa. Quindi non, non lo metto dentro un ciclo, lo chiamo una volta sola, lui mi dà una mega stringa che contiene tutto il file. Unica stringa. Ovviamente questa stringa al suo interno avrà dei caratteri barra n, dei caratteri di a capo, che... Eh, mi permettono poi di ricostruire dove sia la posizione delle varie righe. E allora tipicamente eh, questa mega stringona la, eh, la poi divido subito separando i barra n, oppure uso direttamente split lines, l'avevamo detto prima che ci sarebbe tornato utile questa funzione, che fa esattamente questo lavoro. Quindi in file.read mi dà una giga stringa lunga quanto è lungo il file, Split lines mi dà una lista di stringhe. e Ciascun elemento di questa lista sarà una stringa che corrisponde a una singola riga del file. E quindi ce l'ho già in un'unica lista. Lista che contiene le righe, righe già depurate dal barra N. Perché lo split fa il suo lavoro di split quindi il separatore lo, lo toglie, e poi, ovviamente, ho una stringa per riga e ci devo lavorare con una lista di stringhe. Lista di stringhe, ce cioè, l'abbiamo lavorato finora nella settimana scorsa eh, esiste anche la scorciatoia nella scorciatoia che è un metodo che si chiama read lines che combina già da solo eh, il read Split lines e quindi mi restituisce già direttamente una lista di, che contiene tutte le, le, le righe del file Lines è una lista di stringhe, ogni, ogni lines di 0 sarà la prima riga, lines di 1 sarà la seconda riga e così via. Allora, il difetto di questi, questi sono chiaramente metodi molto veloci, eh, il difetto è che si leggono l'intero file senza guardarlo, quindi magari di un intero file di 10 GB mi interessa solamente 4 dati, io l'ho comunque letto tutto e memorizzato tutto e quindi nel mio programma Python no, deve avere la memoria sufficiente per contenere tutti quei dati e, e a volte magari è sconveniente o è inutile o controproducente eh? quindi a volte entrando in mentalità esercizi che vi proponiamo ci sarà scritto magari esplicitamente la dimensione del file non è nota a priori oppure può anche essere molto grande e questo diventa un campanello d'allarme che dice attenzione non leggete tutto il file in botto in un unico botto ma cercate di estrarre solamente i dati che vi servono se invece non, non c'è nessuna ipotesi o si può fare un'ipotesi che il file abbia dimensioni ragionevoli allora si può andare su questa strada in cui si legge tutto. Quindi abbiamo almeno quattro modi diversi per fare la stessa cosa. Uno è questo, read seguito da split lines o split n. L'effetto è leggo l'intero file e costruisco una lista di stringhe, ogni stringa è una riga. Secondo modo, read lines fa esattamente la stessa cosa fare esattamente la stessa cosa che è equivalente a fare di fatto leggere una riga per volta e fare un append di una singola riga eh, in realtà non è proprio equivalente perché qui viene appeso anche il barra n il read lines credo che tenga il barra n dentro c'è qualche piccola differenza in questi metodi non sono esattamente al 100% equivalenti perché lo split lines toglie il barra n mentre invece il read lines lo tiene se ricordo bene Dobbiamo provare no? per, per essere sicuri. Però concettualmente sono la stessa cosa, a meno di quel carattere rompiscatole finale. Quindi Readlines mi dà una lista di corrispondente alle varie righe che è come se me la, me la potrei costruire a mano. Eh? Io costruisco una lista vuota e poi per ogni riga del file la appendo e alla fine avrò tutte le linee. C'è ancora un altro modo di scrivere la stessa cosa, però non la consiglierei troppo perché non è troppo leggibile, ma esattamente fa la stessa cosa. Eh, è usare, qui diciamo così, un trucco che si ricorda che il file è una sequenza, dicevamo prima. Il fatto che il file sia una sequenza mi permette di usare l'istruzione for. Ma io posso usare anche la funzione list per creare una lista a partire da una qualunque tipo di sequenza. Noi avevamo usato list per fare, ricordate, una copia di una lista esistente. Allora, creiamo una nuova lista che contiene i contenuti di quella lista. In realtà list funziona, la funzione list funziona con qualunque tipo di sequenza, è anche un file a sua volta una sequenza. Quindi in questo modo sto dicendo, costruisci una lista e popola il contenuto di questa lista andando a prendere gli elementi di questa sequenza, cioè il file. Gli elementi di questa sequenza sono le sue righe, gli elementi di un file, un file è una sequenza di righe, quindi le stesse righe che vengono restituite nel ciclo for. Sono quattro modi, fanno tutti la stessa cosa. Alla fine avete una lista di stringhe e ogni elemento di questa lista, quindi ogni stringa, è una singola riga del file. Fatto questo potete chiudere il file e lavorare con la vostra lista di stringhe. Questa lista di stringhe a loro volta, se contiene dei campi dovete splittare sul separatore, se contiene delle parole dovete splittare sugli spazi, eccetera, eccetera, le cose che abbiamo già visto. Marco mi aveva chiesto dieci minuti fa se posso contare quante sono le righe in un file di testo, basta che tu faccia questo, punto length. Cioè length di questa cosa qua, no? la lunghezza di questa lista che ho ottenuto. Length di lines ovviamente mi dice quante sono le righe, però le ho dovute leggere tutte. Quindi non c'è nulla che mi dica quante righe ci sono in un file prima di leggerle. Perché l'unico modo di sapere quante righe ci sono in un file è contare il numero di caratteri di fine linea. Non c'è altro santo. Non te lo sa dire il sistema operativo prima di aprire e leggere il file. Sei obbligato a aprirlo e leggerlo tutto. Quando hai finito di leggerlo, sai quante righe ci sono. È come se io ti chiedessi quante volte c'è la lettera T maiuscola all'interno di un file. E tu mi dici, boh, fammelo leggere e conto ogni volta che incontro la T. Il carattere di fine linea non è diverso da questo punto di vista. Quindi fino a quando non, so, ehm, fino a quando non ho letto tutto, e può essere costoso leggerlo tutto se il file è molto grande, non te lo so dire, questo è un modo comodo dal punto di vista della programmazione per leggerlo tutto. Ma ha il difetto che lo memorizza anche tutto, eh? e quindi occupa memoria all'interno del programma. Se io invece volessi contare il fine linea semplicemente per sapere quante sono le linee, senza memorizzarlo, potrei usare semplicemente un ciclo for e all'interno di un'iterazione incremento un contatore. No? Non ci sono modi più diretti di farlo. Ok, questo è un po' riepilogo delle funzioni principali che abbiamo visto quindi per la lettura abbiamo open e close ricordiamoci close, è eh, poverina è la più dimenticata però è anche utile eh, ieri su, su Slack parlavo con uno di voi che facendo gli esercizi su REPL e non su, su PyCharm non riusciva a creare un file no? eh, perché si era dimenticato la close del file stesso questo succede perché REPL quando esegue un programma alla fine del programma non termina non chiude l'esecuzione dell'interprete Python. Il programma rimane attivo perché voi sapete che nella finestra di destra di REPL potete ancora scrivere del codice e vedere i valori delle variabili. Quindi quel programma è rimasto vivo. Allora avete fatto una write in un file e fino a quando il file non viene chiuso i dati non vengono realmente scritti su disco normalmente se ci dimentichiamo una close dentro un programma scritto su PyCharm, alla fine del programma ci pensa il sistema operativo a chiudere il file e a scrivere i dati. In REPL però no, perché se non lo chiudiamo esplicitamente, il REPL mantenendo l'esecuzione attiva del programma non chiude i file in automatico. Quindi ricordiamoci sempre le clause sia in lettura, che principalmente per buona educazione, sia soprattutto in scrittura, perché è quel punto in cui vengono scritti realmente i dati su disco. E poi abbiamo le varie forme di lettura, read line per legge una riga per volta, con tutte le sue semplificazioni, read da sola mi dà la giga stringa, read 1 mi dà un carattere per volta, oppure quanti caratteri voglio, e poi invece scrittura è molto più facile perché c'è un metodo write eh, che prende una stringa e, eh, e la aggiunge al file. In realtà c'è anche, se non sbaglio, un write lines che prende una lista di stringhe e l'aggiunge al file aggiungendo i separatori. Mm, eccolo qua, qui l'abbiamo scritta preso da un altro sito, eh, le, eh, i, i metodi principali per leggere e scrivere. Eh, le, tutto il resto di cui abbiamo ragionato, su cui abbiamo fatto esercizi, se ci pensiamo un attimo, sono lavori sulle stringhe e sulle liste. Il vero lavoro sul file è effettivamente mentre leggo e mentre scrivo capire in che formato lo faccio e con che granularità la faccio, un carattere, una riga, una parola no, una parola non la posso fare o, o, o l'intero file ehm, su questa domanda non le azzerano, non ho capito a che cosa ti riferisci quindi per favore spiega meglio ehm... e, beh, e poi io qua mi eh, fermerei a questo punto al write No, il write, il write semplicemente aggiunge è l'open che eventualmente azzera il file, quando faccio open, in scrittura il file esistente viene azzerato. Okay? E poi ci, il write invece aggiunge, aggiunge contenuti. Eh, ok, allora io a questo punto farei, diciamo così, chiudendo, chiudendo questo argomento. Trovate sulle slide quest'altro altro esempietto, se l'avete scaricato, l'avete aggiornato recentemente. Quindi, questo altro esempietto molto semplice, in cui legge due, due dati per riga, ma... Eh, è un altro, eh, un altro caso particolare di quelli che abbiamo visto in questo caso ci sono solo numeri quindi alla fine farà uno split e poi va a prendere con un int i singoli campi no? un altro esempio molto semplice eh, per, per impratichirci un pochino col, eh, questo l'abbiamo scritto sia con la versione for che con la versione while ma non è, eh, non è diverso da quelli che abbiamo fatto finora come dicevo facciamo eh, una pausa di soliti 15 minuti e poi andiamo avanti, diciamo così, su, su, su questo capitolo. Eh, quindi sono le 11.30, io direi che ci possiamo rivedere alle 11.45, questa volta precise, perché se no abbiamo finito alle 11.30 precise. Buona pausa, ci vediamo dopo.